Ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando eh, suddivideremo la eh, lettura in tre gruppi gruppo A, gruppo B e gruppo C prima di iniziare faremo una preghiera di protezione quindi vi chiedo con amore di chiedere al vostro sacro cuore ai vostri angeli all'arcangelo Michele Qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi potrebbe essere solo uno oppure in due oppure tutti e tre va bene quindi iniziamo con la preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono questa lettura angelica invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste coscienza micaelica e tutti gli esseri di luce e di amore puro e incondizionato che in comunione di intenti stanno partecipando in questo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 impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione psichica, fisica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica, grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità ok iniziamo a mescolare le carte abbiamo le carte degli unicorni per iniziare allora il gruppo A ricevi vediamo gruppo B rinascita Gruppo C, eh, praticamente amicizia, interessante, ora vediamo un attimino le carte delle fatte, ridi gruppo A. eccola qui, nuove amicizie anche per il gruppo B, ecco credo che sia una bella ondata positiva, è proprio un nuovo ciclo, un nuovo, una nuova rinascita appunto, felice e contento gruppo C, ok vediamo ora le altre carte, dei sussuri della natura, cosa ci vogliono dire, Ops, scusate sono cadute troppe carte, aspettate, ci ricomponiamo. Gruppo A. Sì, il meglio. Eh, sì, il meglio di te stesso sempre. Non mi veniva. Ecco, è molto molto bello questo messaggio. Poi, prendi una decisione per il gruppo B. Gruppo C, vediamo qui. Eh, eleva la tua vitalità. Ok, vediamo un po'. Interessante, ci sono dei consigli per ogni gruppo. Allora, eh, sei nel ricevere, apriti a ricevere. A ricevere cosa? A ricevere bellezza, a ricevere abbondanza, ricevere quello che stai chiedendo perché sei troppo nel, eh, nel sei chiuso a qualche livello quindi l'invito è un'apertura alla ricezione dell'abbondanza apriti al femminile se è necessario perdona te stesso te stessa perdona la mamma la mamma perdona il femminile perdona i ricchi perdona chi ha più di te perdona eh, tutto e tutti perché hai bisogno veramente di di aprirti a questa ondata di ricevere eh, bellezza dall'universo va bene eh, diciamo che tu sei degno sei degna di ricevere abbondanza questa carta può anche voler dire che qualcosa di molto bello importante e grande sta entrando nella, nella tua eh, nella tua vita diciamo che un invito è anche quello di elevare le frequenze di essere più di avere un'attitudine positiva eh, di avere emozioni Positive, usci eh, nella natura, fai cose che ti danno gioia, guarda dei film comici, eh, trova la tua giocosità dentro di te, ridi, scherza, hai proprio bisogno di eh, essere eh, di, di, di, di entrare nel flusso, di uscire dal caos della vita quotidiana e di entrare in un'energia più elevata, di innalzare, elevare le tue frequenze, hai bisogno di bellezza bisogno di giocosità e di ridere di, di, di goderti anche un po la vita va bene assolutamente segui sempre la via maestra dell'amore si sì, la versione migliore di te stesso o di te stessa eh, quindi cerca di, di dare il meglio in questo progetto in questa attività in questo momento particolare della tua vita eh, vedrai che tutto andrà a tuo favore perché l'energia e il flusso di abbondanza sono nella direzione eh, dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi però ripeto, hai bisogno un pochino di focalizzarti in un'energia superiore, di dare il meglio di te di concentrarti, di focalizzarti e di agire nella direzione dei tuoi sogni fallo con un animo leggero quindi esci dai pensieri esci dalle turbulenze della mente, entra nel cuore e eh, agisci di conseguenza, va bene bene per il gruppo a si è conclusa la lettura vediamo il gruppo b rinascita è un, un nuovo ciclo è un ciclo il ciclo vecchio si chiude eh, alcune amicizie le hai lasciate andare perché non servivano il tuo massimo bene alcune persone non erano per te alcune situazioni lavori circostanze eh, progetti non erano adatti a te va bene ma adesso sei in un um, sei in una, veramente, in una fase di rinascita, rinventa te stesso, te stessa va bene, fai la vita dei tuoi sogni, crea una nuova realtà, è venuto proprio il momento di focalizzarti sul nuovo, eh, è possibile che hai già incontrato, che incontrerai nuove persone nella tua vita, assolutamente sono le persone giuste per te, sono persone con cui puoi creare nuove relazioni, quindi eh, assolutamente abbi fiducia, ehm um quindi goditi questo momento particolare della tua vita eh, e naturalmente laddove sei eh, tenuto o tenuta a prendere delle decisioni importanti fallo va bene eh, è importante essere deciso decisa è importante prendere la decisione giusta in una certa situazione che si sta presentando in quanto riguarda un, pro, un nuovo progetto potrebbe essere un nuovo lavoro una, una nuova attività una nuova nuova località dove andare a vivere, un nuovo compagno, una nuova compagna, un nuovo amico, una nuova amica, eh, nuove opportunità, eh, quindi veramente prendi una decisione, l'energia è quella della rinascita, l'energia è quella del eh, rinventare te stesso, te stessa, l'energia è quella delle nuove con conoscenze, quindi se si è aperta in te una nuova opportunità, coglila e non pensarci due volte, naturalmente il tuo libero arbitro. Ok passiamo al gruppo C, amicizia, eh, assolutamente mh, eh, diciamo che mh, molte anime in cammino, molti eh, operatori della luce, molte mh, anime che stanno facendo un percorso spirituale hanno lasciato andare alle spalle dei vecchi legami, delle vecchie conoscenze che non erano più in risonanza con il nuovo livello vibratorio, con la nuova frequenza, con il nuovo modo di vivere, di pensare di pensare di percepire la realtà quindi adesso è venuto il momento di cercare la tua famiglia d'anima eh, ossia i tuoi amici dell'anima quelli che comprendono il tuo nuovo eh, il tuo nuovo modo di essere il tuo nuovo sentire va bene ok eh, circondati di persone positive di persone che ti fanno sentire bene se stai bene intorno a loro sono le persone giuste se stai male intorno a loro anche per quanto brillanti possano essere queste persone se non ti fanno stare bene con te stesso con te stessa lasciale andare circondati di persone che sono degne della tua luce va bene diciamo che è un invito alla, a socializzare ad intraprendere nuovi legami e nuove relazioni ok eh, felice e contento assolutamente eh, si sta, ehm, sta prendendo davanti a te qualcosa di, eh, di positivo va bene? quindi eh, assolutamente i tuoi progetti eh, le tue creazioni la tua mh, la tua arte, il tuo lavoro i tuoi obiettivi assolutamente le tue relazioni tutto sta andando per il, il, nel migliore dei modi eh, e quindi eh, c'è un'energia di gioia c'è cioè l'energia di felicità e di soddisfazione e di appagamento. quindi assolutamente continua a, a come dire a, a, a, a camminare nella direzione in cui stai andando perché è la, è la scelta giusta devi elevare la tua vitalità e allinearla anche ok ricordati sempre di seguire appunto il percorso della gioia il percorso dell'amore, il percorso dell'allineamento spirituale, il percorso diciamo che non dimentichiamoci che è importante uscire dall'ego, dalla personalità e riconnetterci con la nostra anima, col volere della nostra anima, il mondo materiale è un'esperienza ma non focalizziamoci solo sulle cose materiali, cerchiamo di portare lo spirito nella materia, di portare amore in quello che facciamo nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, in quello nella nostra routine giornaliera l'amore, la compassione il perdono per noi stessi e per gli altri cerchiamo di eh, rimanere focalizzati su quella che è la nostra missione, perché la vita è veramente un salto è un, è, è, è, è diciamo che è, sono è una vita non, non, non è eterna, quindi cerchiamo di dare il meglio in questa vita di far sì che la nostra anima sia eh, libera dal karma libera da, da dall'ego libera da, eh, da tutto ciò che ci può incatenare in questa dimensione quindi facciamo sì che questa esperienza della nostra vita sia un'esperienza di luce di amore certo di abbondanza ma non di ehm, come dire non di attaccamento alla macchina Materia, va bene l'abbondanza è, eh, è tutto cioè tutto quello che ci viene donato la casa i vestiti gli oggetti sono eh, dei doni che l'universo ci dà ma non ci appartengono ci ce li stanno dando in prestito e anche il nostro corpo fisico non è per sempre quindi cerchiamo di amarlo di onorarlo di essere grati per tutto ciò che siamo per tutto ciò che stiamo facendo e per tutto ciò che abbiamo ma non rimaniamo attaccati alle cose materiali e non perdiamo il nostro percorso non perdiamo la nostra energia allineata all'amore allineata alla gioia allineata affinché possiamo appunto uscire dall'ego io spero di essermi spiegata in maniera semplice comunque bene la nostra lettura si è conclusa eh, volevo leggere un messaggio da, da questo libro eh, chiedo all'arcangelo Michele massima protezione, purificazione, liberazione e chiedo di portarci un messaggio eh, per tutte le persone coinvolte apriti, bene anche questa eh, è rivolta apriti a ricevere vediamo cosa intendono, è nell'aprirti accetta anche ciò che è completamente differente da te, accetta la molteplicità che ti circonda, accetta l'energia che ti pervade, solo aprendoti a nuove visioni ed esperienze sarà possibile mettere a frutto pot le potenzialità del tuo futuro. Che bello bene un messaggio molto molto intenso io vi saluto eh, mi scuso se la settimana scorsa non ho fatto una lettura eh, vi abbraccio col cuore eh, ci sentiamo la settimana prossima volevo ricordarvi che eh, mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta nel mio sito connessioneangeliche.com ci sono tutte le informazioni i costi e così via Via. Mi occupo anche di facilitare le guarigioni a distanza. Con, mh, anche se ti trovi dall'altra parte del mondo, queste nuove frequenze di luce non conoscono nel tempo e nello spazio, quindi ti raggiungeranno, ti avvolgeranno e ti riequilibreranno, ok? In tantissimi livelli laddove tu hai bisogno e dove è giusto per te. Non sono io che, lo, che prevedo cose giusto per te, è una forza intelligente che sa cosa deve fare. Mi occupo anche di logistica Sealing ceiling è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e aiuta concretamente ad eliminare i sistemi di credenze limitanti, le paure, i blocchi, tutto ciò che ti sta impedendo in, questa, in questo momento particolare della tua vita di essere nel tuo pieno potere, di essere allineata, di essere eh, a cuor leggero, di essere forte coraggiosa di, di raggiungere i tuoi sogni ma anche di stare bene con te stessa di uscire dalla paura di uscire dalle emozioni negative quindi è veramente un lavoro molto potente eh, volevo ricordarvi che il 17 di eh, maggio inizierà il nuovo eh, percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, quindi se siete interessati a ricevere maggiori informazioni non esitate a contattarmi, sono due mesi, nove settimane, imparerete tutto sul riequilibrio energetico, il riequilibrio in presenza, a distanza, l'autoguarigione, la guarigione con lo sguardo, la guarigione con la foto quindi tutti gli aspetti del riequilibrio energetico e della guarigione verranno trattati settimana per settimana in più verrà introdotto il logo ceiling per aiutarvi a lavorare eh, per sciogliere tutti i blocchi legati all'abbondanza ma anche legati alla salute alle vostre emozioni negative eh, e in più eh, riceverete quattro sessioni di riequilibrio energetico che sarò io a facilitare su di voi quindi è veramente un pacchetto molto completo prendete informazioni se anche sul mio sito connessioneangeliche.com eh, oppure contattatemi e sarò io a darvi tutte le informazioni necessarie. Volevo anche informarvi che mh, adesso a giugno non ho ancora la data eh, inizierà il percorso eh, di connessioni angeliche quindi un percorso di coaching di circa sei settimane dove insegnerò come connettersi con gli angeli va bene questo sempre online mentre dal vivo in in presenza abbiamo il seminario al a settembre ok eh, e sarà mh, adesso ho ancora la data da stabilire comunque sarà o la seconda o la terza eh, il terzo weekend eh, di eh, settembre eh, per due giorni chi volesse eh, imparare tutto sulla guarigione quattro giorni chi vuole anche imparare la connessione al sé superiore ricevere la sua connessione al sé superiore personale vi darò aggiornamenti la settimana prossima io vi saluto vi auguro una buona rinascita, tante buone amicizie, tanta luce, tanta abbondanza, tanto allineamento spirituale, eh, vi abbraccio col cuore, un bacione a tutti, ciao ciao!